Noi siamo il filo che lega, che ricuce le ferite, rendendo i corpi più forti, con le anime diseredate, da cui crescono altre braccia, che proteggono e leniscono, che si aprono e si estendono, senza limiti o misure. Che si toccano e si intrecciano, essendo reti spesse, perché nessuna cada, per non essere mai più vittime. Siamo la coppa piena dove il cibo non manca, siamo la fonte sacra da cui scaturisce la vita. Siamo la luce delle creature. Quando offriamo sorrisi. Quando mettiamo i nostri corpi. Per salvare altre vite. Quando di fronte all'oppressore cantiamo tutte insieme. Non staremo mai in silenzio. Mai. Mai più nessuna sarà sola. Non una di meno. Non una di più. Siamo una. Siamo tutte.